Un gruppo che si è formato velocemente, molto presi da questa nuova situazione di creare un ecovillaggio, molto entusiasti di questo stile di vita. Abbiamo preso, acquistato una proprietà, 5 ettari di terreno e formato una cooperativa agricola. E il nostro principale punto introito è dalla cooperativa agricola, anche se effettivamente non siamo, eh, ci rendiamo conto che non, non riusciamo diciamo, in questo ambito ad andare avanti e quindi stiamo cercando nuovi progetti, anche nuove persone per poter continuare il nostro progetto siamo nel Lazio, nella provincia di Viterbo, in un posto molto meraviglioso e isolato e anche se siamo a pochi chilometri dal paese però viviamo una condizione molto, molto rurale molto, eh, dove non, non ci, sono, ci sono 9000 ettari di usi civici vicini, quindi non abbiamo la preoccupazione che poi si arrivi insomma, alla sovrappopolazione e che altro dire io sono molto breve quindi ci troviamo più avanti lì se siete interessati e chi abbiamo come nuovo io avrei finito